Allora ragazzi in questo video vi voglio parlare dei cazzari dei vendi fuffa online Marchettari che pullolano ogni giorno sul web Una serie di bimbo minchia che non hanno altro da fare Di chi stiamo parlando? Uh, se andiamo sui gruppi Facebook ci rendiamo subito conto di come queste persone quotidianamente rompono i coglioni loro, ai loro post di merda. Ti prometterò, nella mia azienda che fa marketing online nata 40 anni fa fa questo, fa quello e fa quell'altro, e poi alla fine andate a vedere sotto i post precedenti dei profili di queste persone che fino a 10 giorni fa, fino a 15 giorni fa, chiedevano aiuto disperato perché non potevano mettere il piatto a tavola. Cioè, di chi cazzo stiamo parlando? Stiamo parlando di persone che cercano di vendervi dei corsi mh, per mettervi in condizione di avere quella libertà finanziaria di cui tanto oggi ancora se ne parla. Tutto questo perché? Perché un po' causa covid un po' causa all'avanzamento della tecnologia ad oggi sono sempre di più le persone che vogliono guadagnare online senza fare un emerito cazzo ma purtroppo ragazzi non è così e vi spiego pure il perché ammettiamo che lasciamo stare un attimo la parte online oggi apriamo un negozio un negozio fisico in città in periferia in campagna dove cacchio lo vogliamo aprire? Che cosa bisogna fare? Per metterci in condizione di iniziare a vendere, di iniziare a avere il nostro discreto pubblico, dobbiamo comunque farci pubblicità. Pubblicità vuol dire, parlando del negozio fisico, volantini, passaparola, mettersi magari anche online a cercare di contattare un po' di persone interessate ai nostri servizi. Tutto questo è un dispendio di energie e di tempo. È la stessa ed identica cosa è con il marketing online non esiste ragazzi un business toglietevelo dalla capoccia da questa capoccia malata che avete non è cazzo non cazzo esiste un business del genere che vi permette di guadagnare online senza fare un cazzo e senza un minimo di investimento scusatemi perché sarò molto molto molto colorito infatti come vi stavo dicendo se noi dobbiamo farci pubblicità per questa nostra attività fisica che abbiamo aperto, che cosa vuol dire? Che comunque dobbiamo investire qualcosa dalla saccoccia, porca puttana. Se non investiamo, le persone non ci arriveranno mai al nostro negozio, specialmente se non è il negozio generico che in molti conosciamo, tipo la salumeria, tipo magari un negozietto che fa un po' di riparazioni e quant'altro. Quindi che cosa vuol dire? Che dobbiamo investire. La stessa cosa è per il marketing online. Ragazzi, purtroppo funziona in questo modo qua. Non mi venite a dire, sì però, Mick Cosentino, Big Luca. Cioè ragazzi, stiamo a parlare di merda. Questa è merda che galleggia sul web e io ci metto la faccia io a queste persone le schifo, le odio, sono dei pseudo cazzari e a qualcuno di loro addirittura l'ho anche minacciato gli ho detto semplicemente coglione di merda ma che mi viene a contattare a fare in privato? vedendo che io comunque mi occupo di web e di marketing mi sono venuti a contattare anche privatamente dicendomi guarda ti propongo di fare questo corso questa cosa ad x soldi fai il primo webinar gratuito ti permetto libertà finanziaria allora ragazzi vi dico la cosa com'è, l'ultima volta questo famoso Mick Cosentino che tutti ne parlano e io ripeto, ci metto la faccia, ho risposto a quella che era la sua segretaria tramite mail Mick Cosentino ha delle rivelazioni importanti da farti, a me, Mick Cosentino Diggi a Mick Cosentino che se viene a Napoli io lo metto sotto con la macchina perché non serve a un cazzo né come uomo né come persona né come businessman perché stiamo parlando di un coglionazzo, quello che Pantozzi citava in un famoso film, un coglionazzo, uno di quelli che vuole mangiare e succhiare il sangue delle povere persone. Quelle persone abbindolate da quella gente come lui che sono convinte che acquistando un suo corso loro da qui a un tot di tempo possono fare questi famosi soldi. Allora, io vi dico anche la cosa com'è. Ho avuto l'opportunità, tramite qualche amico, di vedere qualche webinar oppure qualche video di quelli comprati, comprati, da questo famoso Mick Cosentino, e similari. E che cosa dicevano? Molto logorroici, una serie di, di pazzi mentali. Alla fine parlano, parlano, parlano, parlano. Perché possiamo fare? Devi pensare in bene. Devi pensare ad andare avanti. Devi pensare che tu con la tua testa puoi fare questo, puoi fare quello. Sì, Ma alla fine che cazzo mi hai detto? Tu a me, Nick Cosentino di merda, per citarne uno dei tanti, che cazzo mi hai detto? Cioè non mi hai detto un perfetto cazzo. E tra l'altro ho dovuto anche pagarti per venirmi a sentire tutte queste cagate. No, vabbè, questa è una delle domande principali che mi fanno alcune persone operanti del settore che la pensano principalmente come me. Perché loro hanno i soldi e tu Luca no, e magari noi no, e loro continuano ad andare avanti. Cioè, proprio come diceva una famosa persona si faccia una domanda e si dia una risposta ve la potete dare da soli se io ti vado a vendere un corso di merda su facebook a eh? 200 euro, 249 euro, 500 euro, 600 euro e ti vado ad abbindolare per ore intere e ti vado a fracassare i coglioni dicendoti tutte ste cagate e tutte voi persone intorno, convinte di quello che state comprando, lo andate comunque ad acquistare. È normale che io faccia soldi, è normale che addirittura me ne vada a vivere a Dubai. Sono persone però dotate di una cosa che forse non tutti noi abbiamo, quelle che ti sanno abbindolare, ti sanno indurre in, quella, in quel modo di farti acquistare i loro corsi. Su questo sono bravissimi e alzo le mani. Ma se dobbiamo proprio parlare, ma che ironicamente non state comprando un cazzo e dopo starete peggio di prima perché quei cazzo di soldi che avete speso non sono serviti a una beneamata minchia. non mi voglio dilungare troppo perché davvero diventerei peggio di quello che sono questi cazzari. Cioè una, una persona logorroica, già lo sono stato abbastanza. Però in effetti sì, esistono metodi di guadagno online, però tutti finalizzati a un piccolo investimento. Io alla fine non vi sto facendo una marchetta pubblicitaria, eh, che sia ben chiaro. Però se attualmente vedo che mi sono creato un sito del cazzo, e ho fatto dropshipping tramite Amazon dove attraverso un plugin su Wordpress mi carica in automatico prodotti, descrizioni, fotografie e da mattina a sera senza fare una benamata minchia davvero mi trovo con piccoli guadagni che possono essere 30, 50, 70, 80, 90 e quant'altro per me questa è un'opportunità di business dove io sì ho fatto un piccolo investimento ho fatto un piccolo investimento in pubblicità ho fatto un piccolo investimento di tempo per crearmi il sito ho fatto un piccolo investimento per acquistare questi plugin ho fatto un piccolo investimento per acquistare il sito web sono tutti piccoli investimenti ma finalizzati a un guadagno un guadagno concreto che vedrete quotidianamente ripeto io non voglio farvi la marchetta pubblicitaria né per farvi capire in effetti che i sistemi di guadagno esistono bisogna saperli cogliere e bisogna capire con chi ci stiamo a, da chi ci stiamo affidando io comunque vi lascio, ripeto, non per fare la marchetta pubblicitaria vi lascio comunque un link in descrizione di un sito che sto vendendo io e parliamo ragazzi di un semplicissimo e-commerce io ti sto dando un vero prodotto dove tu che mi stai seguendo l'unica cosa che devi fare è farti un po' di pubblicità per quanto riguarda i cazzari del web marketing, io continuerò a parlarne, perché adesso non avevo nemmeno una scaletta, è stato un semplice sfogo di tutta la merda che vedo ogni giorno online e di tutte le persone che piangono a causa di questi quattro coglioni bimbo minchia, che tra l'altro fanno schifo, fanno cagare, sono chiatti, tipo sto Big Luca, un chiatto di merda, e lo ripeto, è un chiatto di merda, che con tutti i soldi che ha guadagnato non si fa un po' di liposuzione oppure il, il palloncino allo stomaco. Non voglio dilungarmi più di tanto. Vi saluto, io comunque vi lascio questo link in descrizione per qualsiasi cosa e per tutti i vostri commenti. Io sono qui, sono aperto a tutte le critiche che volete, potete scrivermi tutto quello che cazzo volete, io non ho peli sulla lingua. Ciao ragazzi, alla prossima.